Oggi parliamo di ricorsione. Cioè iniziamo un capitolo che porteremo avanti per un pochino. In cui cominceremo ad occuparci di algoritmi un po' più seri. No? E finora diciamo, ciò che abbiamo eh, affrontato era o eh, diciamo, tematiche più teoriche relative alla complessità oppure. Eh, tecniche no? abbastanza di base abilitanti sulle eh, collection sulle interfacce grafiche sui database eccetera ma finora non avevamo ancora incontrato nessun algoritmo nessun problema che per essere risolto richiedesse degli algoritmi che eh, avessero bisogno di un tempo di calcolo particolarmente elevato allora iniziamo invece adesso a occuparci di questo tema eh, andando eh, sicuramente ad affrontare dei problemi via via più complessi e ovviamente diciamo così, studiando le tecniche di programmazione che ci permetteranno di affrontare questo tipo di problemi allora, la prima tecnica, la più fondamentale, quella di base è quella appunto della ricorsione ricorsione o recursione a seconda di come lo si voglia dire no? in italiano si usano entrambe le parole io preferisco ricorsione ma eh, sono entrambe eh, utilizzabili, recursion in inglese. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di fatto di eh, tecniche per risolvere problemi di grande dimensione, che possono eh, essere anche di grande dimensione, attraverso una strategia cosiddetta di divide e timpera, cioè dividere un problema in sottoproblemi e risolvere ciascuno dei sottoproblemi separatamente dagli altri. E poi questo principio generale poi si declinerà in una certa organizzazione del codice che ci permetterà di, eh, in qualche modo, esplorare quelli che chiameremo degli spazi di ricerca delle possibili soluzioni in modo sistematico. Quindi la ricorsione di per sé non è un algoritmo ma è un modo di impostare le soluzioni ai problemi. Ogni qualvolta ha o un insieme di soluzioni possibili uno spazio di ricerca ampio ma strutturato, e capiremo cosa vuol dire stare facendo, possiamo pensare di adottare un approccio di questo genere. Poi, una volta visto che cosa, di cosa si tratterà, proveremo a trarre qualche conclusione. Allora, partiamo dal, dall'idea. L'idea di base è quella appunto di dividi ed impera. La definizione formale di ricorsione dice che un metodo, una procedura, una funzione, un algoritmo, quello che sia, parliamo di un metodo di una classe, di un oggetto, lo definiamo ricorsivo quando all'interno del corpo del metodo stesso è presente una chiamata al metodo stesso. Quindi è un metodo all'interno all di questo metodo a un certo punto compare la chiamata a dis.pincopallino quindi un metodo che richiama se stesso allora ogni volta succede questo siamo di fronte a un metodo ricorsivo questa come definizione poi capiremo cosa vuol dire in pratica quali sono le conseguenze in realtà la ricorsione può anche essere indiretta. C'è cioè il metodo A che contiene una chiamata al metodo B, che contiene una chiamata al metodo C, che poi a sua volta richiama il metodo A. La sostanza non cambia, semplicemente si fa un giro più lungo, ma all'interno dell'esecuzione di una funzione, di un metodo, eh, è compresa la chiamata al metodo stesso. E detto così, ci fa venire in mente diciamo così dei meccanismi infiniti, delle filastrocche infinite, in cui quando arrivo a metà della filastrocca, cioè a metà dell'esecuzione del metodo, ricomincio da capo, perché riattivo il metodo stesso. E quando questa seconda riattivazione del metodo sarà arrivata a metà, a sua volta ricomincio da capo, perché la riattivo una terza volta e così via. No? Un po' come questa immagine ci fa venire in mente quando inquadro con la telecamera uno schermo che mostra l'output della telecamera o una sequenza infinita di immagini che contengono un'immagine, che contengono un'immagine, che contengono un'immagine, un contengono... e così via fino a quando la risoluzione ci permette di distinguere. In realtà questa cosa che sembra portare dei, dei paradossi, no? delle stranezze, in realtà scopriremo che invece è molto potente e semplice allo stesso modo, proprio per l'effetto moltiplicatore no? della ricorsione che, ti da, che con un paio di colpetti, un paio di istruzioni, ti dà una sequenza infinita di copie, uguali ma diverse, uguali ma più piccole, se guardiamo questa televisore che c'è qui, eh, allora ci accorgiamo che questo diventa un, un trucco, no? una, una tecnica, una strategia, proprio per affrontare problemi grandi, dividendoli, avendo un meccanismo per dividerli facilmente in tanti problemi più piccoli. Qui abbiamo dato la definizione riguardo al singolo metodo. Ovviamente un algoritmo in generale è ricorsivo quando al suo interno contiene almeno una chiamata di tipo ricorsivo. Vabbè, questa è una definizione. Vediamo un esempio. Questo è un metodo per calcolare il fattoriale di un numero. Allora, se noi guardiamo la parte sinistra di questa slide, è scritta in matematichese e dice che ci, di, ci definisce, ci dà una delle possibili definizioni del fattoriale di un numero n intero, positivo, anzi non negativo, perché lo 0 è permesso. Allora, il fattoriale di un numero intero non negativo, nel caso in cui il numero sia 0, allora per definizione il fattoriale vale 1. Nel caso in cui il numero sia n dove n è maggiore o uguale a 1, allora per definizione il fattoriale di n è uguale a n volte n moltiplicato per il fattoriale di n-1. Quindi questa è una definizione già matematicamente ricorsiva. Per dire come è fatto il fattoriale di n, devo sapere quant quanto vale il fattoriale di n-1. Quindi definisco una funzione in termini di se stessa. Finché siamo sulla parte matematica, notiamo però due cose, due cosucce, che ci rendono un pochino più accettabile questa definizione ricorsiva. La prima cosucce, che poi dovremmo ovviamente formalizzare meglio dal punto di vista informatico, è che il fattoriale di n è definito in termini del fattoriale di qualche cosa che è un pochino più piccolo di n. Quindi passo da un problema e lo definisco in termini dello stesso problema ma un po' più piccolo. E quindi mi comincio a pensare che ogni volta che vado a applicare questa regola troverò sempre dei problemi via via più piccoli. Quindi questa è la prima speranza che la cosa non sia infinita. Ogni volta che sostituisco a un fattoriale la formuletta, troverò un, ancora un fattoriale, quindi non me lo trovo dai piedi, ma questo fattoriale sarà più piccolo. Quindi i problemi che via via incontro nella ricorsione sono sempre più piccoli. Poi definiamo anche per noi cosa vuol dire piccoli, per ora sono dei numeri interi nella parte matematica. La seconda spiraglio di speranza è che a un certo punto mi fermo. Ci sono dei punti in cui conosco il risultato. E quindi non ho bisogno di applicare la definizione generale, perché altrimenti veramente andrà avanti all'infinito. Ci sono dei punti in cui questa sequenza, diciamo così, infinita di richiami del fattoriale si ferma, perché ti so dare la risposta senza bisogno di applicare la regola generale, che tra l'altro in questo caso non si applicherebbe neanche, per caso specifico dello zero. Quindi... Se vogliamo gli ingredienti sono tre. Una formula che si ripete, che richiama se stessa. Una formula che richiamando se stessa si richiama ogni volta più piccola. E prima o poi si ferma, perché prima o poi so la soluzione di un qualche problemino piccolo piccolo che prima o poi incontrerò. Questi tre ingredienti ci devono essere sempre tutti e tre. Allora, nel codice Java che vediamo a fianco ci sono... Qui ho un metodo che prende un, come parametro un n, un intero, e mi restituisce un intero che sarà il fattoriale del numero stesso. E come funziona? Beh, applico la definizione matematica. Se n è uguale a 0, cioè il parametro n è uguale a 0, ritorna 1, il fattoriale di 0 vale 1. Altrimenti calcolo il fattoriale di n meno 1, e il risultato lo moltiplico per n. E quindi il risultato sarà il prodotto di n per un risultato parziale che altro non è che l'applicazione della stessa funzione al numero n-1. Cosa capita quando eseguiamo questo codice? E proviamo a mettere un valore facile, n uguale 3. Ok? Allora immaginatevi chiamare questa funzione fattoriale ricorsivo con n uguale 3. Siamo qui, n uguale 3, questo test if n uguale 0 è falso e quindi entro qua dentro. Quindi la prima cosa che fa questa funzione veramente è richiamare recursive fattoriale col valore 2. non più 3, perché n meno 1 fa 2. E questo richiama il metodo, quindi da capo, dall'inizio, con n uguale a 2. Attenzione, questo n uguale a 2 non è lo stesso n dell'n uguale a 3 di prima. Sono n diversi. Così come quando una funzione A chiama una funzione B, le variabili locali della funzione b vengono istanziate fresche fresche all'inizio della chiamata. I parametri sono di quella chiamata lì. Ecco, il fatto che una funzione chiami se stessa anziché ne chiam... cambia... chiamarne un'altra, scusate, non cambia il meccanismo di chiamata. Perché io avrò il main, che ha chiamato fattoriale col parametro 3, che ha chiamato fattoriale col parametro 2. Avrò il main che è fermo a una certa linea di codice, poi avrò la prima chiamata del fattoriale, quella con parametro 3, che è ferma a questa linea di codice, perché sta aspettando che la funzione che lei ha chiamato ritorni. E poi avrò la seconda chiamata, quella con n uguale a 2, che è appena iniziata. Allora che qui con n uguale a 2 entro dentro, n uguale a 0 falso, allora andrò qua e decido di chiamare recursive factorial con parametro n-1, cioè n a questo punto adesso vale 2, n-1 vale 1, quindi chiamo un'altra volta, una terza volta, la funzione ricorsiva con n uguale 1 questa volta. Quindi abbiamo il main, poi il fattoriale 3, che, che è in attesa, perché ha chiamato fattoriale 2, il quale fattoriale 2 chiama fattoriale 1 e quindi rimane in attesa e si avvia una nuova chiamata di un'altra funzione, che guarda caso sempre lei, con parametro n uguale 1. Questa funzione cosa farà? Lo sappiamo ormai, n uguale 0 è falso, entrerà sotto e chiamerà recursive factorial con il parametro n-1, cioè 0. Quindi, a un certo punto abbiamo una chiamata di questo recursive factorial con parametro 0 che è l'ultima chiamata che abbiamo fatto, e poi ne abbiamo altre tre davanti in attesa, quella con il parametro 1, 2, 3, e poi c'è il main. Non è nulla di diverso che una funzione che ne chiama un'altra, che ne chiama un'altra, che ne chiama un'altra, che ne chiama un'altra. Ciò che crea confusione a noi, ma non all'interprete Java, è il fatto che la funzione sia sempre la stessa. A questo punto, eh, finalmente con n uguale a 0, questo test if n uguale 0 è vero e la funzione ritorna da qua, ritorna 1. Quindi nella nostra sequenza delle chiamate cosa succede? Che la funzione ultima fattoriale di 0 ritorna 1 senza chiamare altre volte ricorsivamente se stessa, ritorna 1 e quindi sblocca il suo chiamante. E il suo chiamante chi era? Fattoriale di 1 che era bloccato dove? qui ritornando con il risultato uguale 1 questo 1 viene moltiplicato per n che vale 1 e quindi il risultato è 1 ritorno 1 1 che cos'è il fattoriale di 1? è anche il fattoriale di 0, ma è anche il fattoriale di 1 allora il fattoriale di 1 ritorna con 1 Bene allora va a sbloccare chi l'ha chiamato e chi l'ha chiamato? L'ha chiamato fattoriale di 2 dove era fermo fattoriale di 2? qui il suo qui quello di fattoriale di 2 <coughs> immaginate che ogni volta che faccio una chiamata ricorsiva mi faccio una fotocopia del codice della funzione e in questa fotocopia ci sono dei valori delle variabili locali che sono suoi, propri ci sono il valore diciamo del punto di esecuzione del programma che può essere fermo in punti diversi quindi fattoriale di 2 era fermo qui perché aveva chiamato fattoriale di 1 adesso fattoriale di 1 ritorna con il risultato uguale 1 questo 1 viene moltiplicato per 2 che fa 2 e questo risultato viene ritornato quindi fattoriale di 2 ritorna 2 ritorna a chi? a chi l'ha chiamato e chi l'ha chiamato fattoriale di 3 e il fattore di 3, dove la fermo? Qui. Sempre. Allora, il fattore di 2, che è stato chiamato, ritorna a 2. Questo 2 viene messo nel risultato, il quale è moltiplicato per n, che vale 3. 2 per 3 fa 6 e ritorna a 6. Finalmente, il fattore di 3 ritorna a chi l'ha chiamato e chi è, questa volta è il main, e torna un 6. questo è un po' il meccanismo sembra abbastanza inutile, macchinoso no? però diventerà più utile quando i problemi saranno un pochino più complessi di questo questo si poteva risolvere in modi molto più semplici. ma tanto per abituarci a questo fatto che ogni volta che abbiamo una chiamata ricorsiva di fatto dobbiamo immaginarci di avere una schiera di 2, 3, 4, 5, 80 copie della stessa funzione ciascuna con il proprio valore di parametri Ciascuna con le proprie variabili locali, il valore di result è diverso in ogni copia, e ciascuna che è arrivata in un punto diverso dell'esecuzione. Di solito saranno tutte ferme su una chiamata ricorsiva, tranne l'ultima che è quella che sta facendo il lavoro. E qui in qualche modo eh, siamo entrati in un tunnel di chiamate ricorsive: una funzione che chiama un'altra, chiama un'altra, chiama un'altra, un'altra poi ho quel ritorno a uno il che sblocca una cascata al contrario di ritorni di funzione, quindi ce lo vediamo. Così entriamo dentro le televisioni, quando arriviamo in, punto, in fondo torniamo indietro uscendo una, una dopo l'altra dalle varie no? immagini annidate. Quindi, vabbè, questo, vabbè, abbiamo risolto il problema del fattoriale, che avremmo potuto fare semplicemente con una produttoria ma ci dà lo spunto per vedere in modo diverso alcuni problemi. Cioè ci sono dei problemi, che vogliamo risolvere in modo algoritmico, che per loro natura, per loro struttura, si prestano ad essere descritti come l'unione, come la somma, di altri problemi che sono più piccoli ma dello stesso tipo. Più piccoli ma dello stesso tipo. Più piccoli perché alla fine ogni nuovo problema in cui vogliamo entrare vogliamo che sia più piccolo perché prima o poi vogliamo fermarci. Dello stesso tipo perché possa essere risolto dalla stessa funzione che cerca di risolvere quello più grande. Allora, già Giulio Cesare diceva, divide timpera, no? quando espandeva il suo impero. Diceva, io non potrò mai combattere contemporaneamente contro tutti i miei nemici. Ma separo i vari fronti di attacco, divide, quindi separo il problema di conquistare il mondo in tanti sottoproblemi, conquistiamo la Gallia, poi eccetera, e ti impera. E poi ciascuno di questi, problemi diviso, vado e lo conquisto. dividi e conquista. In e se un problema, la Gallia era troppo grande, la sua volta lo divideva in problemi sotto più piccoli e andava a conquistarli uno per uno. Una volta conquistati sotto i sottostati, i sottoproblemi, nel nostro caso, vanno poi messi insieme. Perché non voleva Giulio Cesare creare tanti piccoli staterelli, ciascuno dei quali era stato conquistato da lui, ma alla fine deve essere riunificato tutto sotto l'unico impero, allora noi dobbiamo sapere, dato un problema, come fare a dividerlo e poi supponendo che il problema sia stato risolto una volta diviso, sapere come fare a rimetterlo insieme, rimettere insieme le soluzioni, non più i problemi. Fatte queste due cose, la ricorsione fa la magia. Ci sembra, scrivendo algoritmi ricorsivi, che in realtà non stiamo risolvendo un bel niente. Perché stiamo sempre solo delegando. In realtà questo meccanismo di delega è proprio la divisione, poi mettere insieme i risultati. Allora, lo apprezziamo con degli esempi. Più avanti. Allora, questa divide timpera in eh, codice lo potremmo rappresentare in questo modo, è ancora un pseudocodice questo, è molto astratto, molto di alto livello, ma ci dice supponiamo di avere un problema e avere una funzione risolvi che ci dia la soluzione. In realtà questa funzione risolvi da sola non è capace di risolvere il problema, ma ciò che fa è di applicare la tecnica di Giulio Cesare. Prende il problema e in qualche modo sa come dividerlo in una lista di tanti sottoproblemi. Lo divide in due, lo divide in quattro, lo divide in 80, non lo so. Quindi il problema deve prestarsi ad essere divisibile, parcializzabile. Ed esiste un metodo per poter Spezzare questo problema in tanti sottoproblemi. Dopodiché, ciascuno di questi sottoproblemi, per ciascuno di questi sottoproblemi, trova la sua soluzione. l'ho chiamato la sottosoluzione, la sub-solution, dell'iesimo sottoproblema. Allora, se l'iesimo sottoproblema, cioè se ciascuno dei sottoproblemi in cui è stato diviso il problema iniziale è dello stesso tipo del problema iniziale. Allora, perché non posso chiamare il metodo solve, cioè lo stesso, per risolverlo? Certo che posso. Cioè, vado a vedere la documentazione, ci ciclo solve, risolvo dei problemi di quel tipo. Io ho un problema di quel tipo, più piccolino, ma la chiamo lo stesso col metodo. Perché no? Che mi dà una soluzione. E avrò tante soluzioni. Parziali. Queste soluzioni parziali in qualche modo andranno poi combinate. Cioè di queste deve esserci un metodo, un meccanismo per prendere queste soluzioni parziali e metterle insieme. Questa funzione che ho chiamato qua combine genericamente. E questa soluzione è la soluzione a che cosa? Al problema originario, originario. di partenza. Quindi un po' un doppio inganno. Eh? Nel senso che io quando chiamo questo solve mi fido che lei risolva, sappia risolvere il problema. In realtà lei non sa risolvere, sa solo spezzettarlo e ricombinare le soluzioni. Ma chiama al suo interno un metodo solve facendo finta che questo metodo solve sappia risolvere il problema. per il momento dobbiamo fermarci lì e non pensare ma in realtà quel metodo solve a sua volta non lo sa risolvere lo sa so solo dividere e poi ricombinare e delega a sua volta un solve il quale però non lo sa risolvere non devo fare questo ragionamento altrimenti mi va in pappa il cervello io dico che se questo metodo solve è capace di risolvere il sottoproblema, allora quest'altro metodo solve è capace di risolvere il problema Grande, quello grosso, quello intero. E poi sottovoce dico, se poi quello lì non è capace di risolvere il sottoproblema, lo dividerà in sottoproblemi ancora più piccoli finché diventerà capace. Allora cominciamo a definire un po' dei termini, poi manca un, manca un ingrediente qui, eh? Recuperiamo nella prossima slide. Qui diciamo che la divisione è ovviamente il meccanismo critico. Divide il problema originario in A sottoproblemi, ciascuno dei quali sia B volte più piccolo del problema iniziale. Allora è chiaro che è importante che ci sia più piccolo qua. Se no non stiamo migliorando nulla, perché se ogni. Sotto problema è uguale a quello di, di partenza come complessità non abbiamo fatto nessun passo avanti. Abbiamo fatto una divisione fasulla. Poi A e B. Perché li ho chiamati A e B e non li ho chiamati tutti e due A? Cioè se un problema grosso 100 lo divido in 4, ciascuna delle quattro parti sarà 4 volte più piccolo del problema di partenza. Ecco, questo non sempre si può fare. A volte perché magari i sottoproblemi non sono tra di loro indipendenti. Quindi se ho se un problema un grosso 100, magari lo divido in quattro parti, ciascuno dei quali è solo la metà del problema iniziale. Però sono metà messe in modo diverso. Quindi divido in A sottoproblemi, ciascuno dei quali è più piccolo, ma non è detto che sia a volte più piccolo. Magari è meno piccolo di quanto sperassi se si può dire così. E allora, poi c'è la risoluzione, che è il passo ricorsivo. Nel nostro caso della ricorsione, del fattoriale, cosa faceva divide e cosa faceva combine? Combine semplicemente moltiplicava per n, il risultato. E divide sottraeva n-1. E l'n-1 è moltiplicato per n, se vi ricordate, sono proprio le due operazioni che compaiono qua nella formula. Però anziché fare tutte insieme le faccio in momenti diversi. Ecco, questa illusione del delegare una funzione facendo finta che sappia risolvere il problema da qualche parte deve terminare. Non ci si può illudere all'infinito. No? Il trucco lo devo scoprire. Il trucco qual è? Il trucco è che da qualche parte devo essere capace di risolvere almeno qualcuno di quei problemi ma magari quelli piccoli, piccoli piccoli piccoli che abbiano solo un elemento o solo due in modo che questa catena di illusioni, di, di deleghe successive a ah, risolvi questo che è più piccolo a un certo punto si fermino perché c'è un problema talmente stupido talmente semplice talmente ovvio che lo guardo in faccia e gli dico tu vali 7 so dire la soluzione so dire la soluzione con un metodo che sia alternativo rispetto alla ricorsione stessa, cioè un metodo diretto quindi la procedura ricorsiva prima effettivamente di applicare il meccanismo ricorsivo devi prendere il problema e dire tu problema sei abbastanza stupido abbastanza piccolo da poter essere risolto senza sforzo direttamente se sì ti risolvo tu non sarai il problema originario probabilmente sarai un problema che via via è già stato ah, diviso in pezzettini se no quindi se sì ti risolvo e restituisco il risultato se no se non sei abbastanza stupido se non sei abbastanza piccolo ti divido e applico la ricorsione. E ci sarà un altro me stesso ai livelli di ricorsione più bassi che ti troverà più piccolo e magari ti risolverà. Quindi questo si chiama terminazione. Ogni procedura ricorsiva deve sempre avere una condizione di terminazione. C'è un punto della ricorsione in cui sono sicuro di non fare ancora ricorsione all'infinito, ma mi fermo. E comincio a tornare indietro. E questo punto di terminazione o ce l'ho quando il problema è talmente piccolo, streminzito, che la soluzione è evidente. Qual è il massimo di un insieme di un elemento, stesso, di un elemento solo? Eh, l'elemento stesso. Se ho un elemento, come faccio a metterlo in ordine? Niente, è già in ordine, è da solo, non c'è bisogno di ordinarlo. Eh, oppure quando il problema magari non è, risolto, non è ridotto ai minimissimi termini, ma è sufficientemente piccolo da essere magari risolto con un ciclo, eh, provando le varie soluzioni, eh, provandole tutte, ad esempio in modo iterativo. Cioè con metodi comunque che siano diversi dalla ricorsione. A volte quello della fattoriale, ci cioè, ha fatto venire un pochino il latte alle ginocchia. E salire dal fattore di 0, al fattore di 1, al fattore di 1, al fattore di 2, cioè, ci saremmo anche potuti fermare con n uguale a 2, no? Poi da lì in poi sono tutti uni, quindi qui ho applicato la definizione, quindi ho aspettato all'ultimo momento possibile prima di dare una risoluzione alternativa diretta al problema, però avrei potuto intercettarlo prima. Difendendo uguale a 2 ritorna, a 6, eh, ritorna a 2, scusate. è uguale a 1, eh, 1 oh, o n uguale a 0 ritorna a 1. Punto e virgola. E quindi potevo intercettare prima, avanzando, evitando un pochino di divisioni di sottoproblemi. Lo stesso Giulio Cesare non andava a dividere villaggio per villaggio, all'interno del villaggio, strada per strada, all'interno della strada, casa per casa. A un certo punto, quando aveva. Um, un insieme di territorio abbastanza piccolo cioè e dice adesso andate giù con i cavalli eh, e fate strage. E anche noi dobbiamo trovare il punto in cui fermarci. Quindi i due punti fondamentali per essere sicuri che la procedura ricorsia, ricorsiva non sia una procedura infinita, cioè che termini, arrivi alla fine, sono questi due. Uno, non dimenticare mai la condizione di terminazione. Due, fare sempre attenzione che ogni sottoproblema sia strettamente più piccolo di quello iniziale. Minore, non minore uguale. Perché se ho un caso in cui divido un problema in tanti sottoproblemi, di cui uno dei sottoproblemi, anche solo uno, è uguale a quello iniziale, sono fregato. Prendo avanti all'inizio, all'infinito richiamando sempre lo stesso problema che chiede di risolvere lo stesso problema che chiede di risolvere lo stesso problema quindi devo essere sicuro che effettivamente stia riducendo quindi cosa, come modifico il del codice di prima ho aggiunto le due righe in alto che prima di fare il passo ricorsivo questo qua in giallo è uguale a quello della slide precedente prima controlla se il problema è stupido se il problema è stupido lo risolve in un modo stupido con un algoritmo stupido Ma stupido, ma stupido tanto, nel senso che non me ne frega niente della complessità di questo algoritmo stupido. Perché per costruzione lavorerà solo con problemi piccolissimi. Quindi, se anche avesse una complessità asintotica n alla 40, ma chi se frega? Tanto la dimensione del suo problema sarà una o due o tre elementi. Ok? Quindi lì mi interessa che sia in grado di risolverlo immediatamente, in fretta, non mi interessa, perché lavora con n piccolo. La complessità dell'algoritmo, lo sappiamo, che ci spiega come l'algoritmo si comporta quando n tende a, infinito non si può dire, in informatica, ma n tende a troppo tanto, esageratamente grande. Ma qui non è. Hm? Cioè, questa funzione la usiamo solo quando sappiamo che il problema è piccolo, è semplice, è diretto da risolvere. Questo sarà il nostro scheletro sempre quando affronteremo un problema ricorsivo. La parola ci convince, ma di sicuro a livello di codice ci sarà sempre il momento in cui dice ma qui cosa stiamo facendo? Stiamo passando le carte. Poi alla fine in realtà il vero lavoro si scopre che lo fa la procedura stupida. Ma noi organizziamo le cose in modo da passargli dei pezzettini di lavoro sufficientemente piccoli. Allora, proviamo a ragionare se in generale questo meccanismo, che per Giulio Cesare andava bene, tanto che ci ha fatto il proverbio, va bene anche dal punto di vista dell'efficienza delle nostre soluzioni. Allora diamo un po' di definizioni. Abbiamo già definito A e B dicendo che se N è la dimensione del problema che voglio risolvere questo problema lo divido in A sottoproblemi, ciascuno dei quali B volte più piccolo del problema originario. Quindi okay, A e B l'avevamo definiti già prima. Adesso chiediamoci diamo, definiamo del T T di N è la complessità della procedura solve, cioè la procedura ricorsiva. Questa. Quant'è è questa complessità? Non lo so, è quello che sto cercando di calcolare. Una procedura di questo genere sfugge alle regole che vi ha dato Squillero. Squillero vi ha dato delle regole semplici, ha detto, guarda, per, per calcolare la complessità tu prendi il singoli istruzioni, istruzione e dici che sono di complessità o di 1. Ogni volta che c'è un loop, moltiplichi per il numero di iterazioni sei a posto. E eh, però qua ti frega, perché essendoci questa chiamata solve, la complessità di solve è, un, è incognita, perché per sapere quanto è complesso solve, dovrei sapere quanto è complesso solve grande. E quindi anche lì... Quindi ci chiediamo, c'è un modo per calcolare, per stimare la complessità di questo solve? Vabbè, vediamo quali sono i pezzettini di cui possiamo dire qualche cosa. Il primo che incontriamo è solve trivial, risolvi il problema stupido. Allora, se è stupido, posso dire che la sua complessità sarà o di 1, o teta di 1. Diciamo la costante. Non sappiamo se è una costante di un millisecondo o di due secondi, ma sicuramente non dipende da n. Cosa dire costante? Che non dipende dalla dimensione del problema. Cioè il nostro problema n, la nostra dimensione n del problema, può crescere n. Ovviamente. Può essere un problema gigantesco sempre più grande. Ma la dimensione del problema che viene passato alla funzione solve trivial non cresce. Perché questo solve trivial, l'abbiamo visto qua, vede solo i problemi quando oramai sono piccoli. Quindi per questo diciamo che è una complessità costante, non dipende da n. Cos'è che dipenderà da n? Dipenderà quante volte questa funzione viene chiamata. Ovviamente se un problema è grosso 1000, devo spezzettarlo tante volte prima di arrivare sotto problemi grossi 2. Se avete un problema è grosso 10, basta dividerlo tre volte per avere sotto problemi piccoli. E quindi questa funzione solitaria vedrà sempre problemini piccoli ma ne vedrà di più, ne vedrà di meno, perché viene chiamata più volte o meno volte, a seconda della dimensione del problema originale. Ma lei stessa, quel passaggio lì, diciamo che ha complessità costante, nel senso di non dipendente da n. E divide e combine, beh, dipende che lavoro lo devono fare. A volte dividere è semplice, può essere una cosa che ha complessità costante, ad esempio, se supponiamo che ciascuno di voi sia un, in, un elemento del, del problema da risolvere, io posso dire vi divido in due gruppi. Allora, questo divide può essere banale, dico facciamo una linea, quindi qua nel primo gruppo, chiudiamo il secondo gruppo. Complessità o uno. Perché io semplicemente dovuto trovare il punto in cui dividere i due insieme. Poi posso aver lavorato meglio perché dividi più o meno in parti uguali. Posso aver lavorato peggio perché vi divisi in parti molto diverse. Se vi divido qua ho sbagliato perché ottengo uno dei due problemi che è vuoto, l'altro invece che è uguale a quello di partenza. Che è l'unica cosa che posso fare. Oppure potrei dire. Vabbè, dividiamo, che so, sono a base del punto di a caso, più o meno, è per farci. Chi ha gli occhiali e chi non li ha? Facciamo tutti. Non so che problema sto risolvendo, però mi sto chiedendo come fare a farvi. Allora, in questo caso sto già dividendo gli elementi del problema sulla base di loro proprietà. Quindi dovete prendere uno per uno, devo guardarmi uno per uno, quindi cosa mi dà? Dall'unico in faccia. Quindi la complessità O di n. Gli elementi devono essere guardati almeno una volta. Quindi se devo dividere solo sulla base della posizione ho una complessità O di 1. Se lo devo dividere sulla base di qualche proprietà degli elementi ho una complessità che può essere O di n. Poi cercheremo di fare in modo che la divisione non abbia complessità maggiore di O di n, se possiamo, perché altrimenti rischiamo un po' di complicarci la vita anziché semplificarla. E lo stesso ragionamento sulla ricombinazione. Una volta che ho le soluzioni, a volte basta metterle a fianco, quindi io ho di uno, a volte magari devo mettere, incrociare gli elementi, prendere un elemento dall'uno e un elemento dall'altro metterli insieme, e allora potrei avere una complessità lineare, ad esempio. Dipende dai casi, dipende dai problemi. Adesso in astratto posso dire dipende, poi quando vedremo i problemi specifici, potremo chiederci in questo caso cosa vuol dire dividere che complessità. Quindi, vabbè, noi abbiamo un'incognita che è la complessità della procedura ricorsiva. E sappiamo che dipenderà da, soprattutto dalle complessità della divide e della combine. E stranamente non dalla complessità della solve trivial, perché abbiamo detto che questa è una complessità costante. Quindi ha ah, una complessità complessiva, scusate il gioco di parole... Che dipende più dall'infrastruttura di gestione dei problemi che non dalla risoluzione del problema stesso. Quindi, se noi andiamo ad applicare questi simboli nel nostro codice, diciamo allora, qui abbiamo TDN, che è l'incontro che vogliamo trovare, a questo livello, questa è la complessità, che è fatta dalla somma di O di 1 per il caso triviale. Oppure il caso ricorsivo. Il caso ricorsivo è fatto di la divide all'inizio, complessità di DN, la combine alla fine, complessità cdn, e poi un ciclo dei sottoproblemi. Quante volte viene ripetuto questo ciclo? Tante volte quanti sono i sottoproblemi? Quanti sono i sottoproblemi? A. Ah. Quindi sarà allora, A volte, viene ripetuto questo ciclo. E dentro questo ciclo che cosa faccio? Faccio una cosa sola, chiamo la funzione solve su, sul sottoproblema. Sottoproblema che quanto è grande questo sottoproblema? È, è B volte più piccolo del problema iniziale, quindi qui ho indicato N diviso B. Ovviamente questa è una semplificazione grande come un elefante. Perché non è vero che ci sono problemi magari sono esattamente tutti della stessa dimensione. Quando io ho detto divido così, non ho fatto proprio divisione per due. Aperture. Magari ce n'è 1,7 di qua e 1,3 dall'altro. Magari non ho trovato esattamente il centro. Trovare esattamente il centro magari mi costa di più. Perché vuol dire contare le persone, quindi diventa un Però è una prima approssimazione. Tanto per inquadrare lo schermo. Allora, dico che T di n è la somma di questi, la somma di θ di 1 più di T di n più a volte T di n meno B più C di n. E che cos'ho? Ho, Ho un'espressione di questo genere. T di n è uguale a una formula che, vabbè, lasciamo perdere il caso di n minore o uguale a C, cioè problemi triviali, T di n per problemi la cui dimensione è maggiore della soglia di, di, di stupidità. T uguale d più A per T di N diviso B più C. Quindi T è uguale a A volte T di N diviso B più D più C. Allora, questa equazione qui è un'equazione della ricorrenza che non è banale da risolvere, anzi, non si può risolvere in, senso, in modo generale perché dipende da come ha fatto ddn e come ha fatto cdn cioè da quanto costa dividere il problema e da quanto costa ricombinare la soluzione mentre non dipende quasi da quanto costa risolvere i problemi semplici quella è una costante moltiplicativa infatti abbiamo detto beh tanto tralasciamo per un attimo lnp Allora, se invece però prendiamo degli esempi in cui la divisione e la ricombinazione abbiano una complessità lineare o al massimo lineare, nel caso più fortunato di tutti è la complessità costante. Ma Mettiamoci in un caso medio. Riesco a fare la divisione e la ricombinazione con complessità lineare. Allora avrò che t di uguale θ di n più a volte t di n diviso b e questo si può risolvere. Io non sono capace, ma sui c'è scritto che se avrò questo, t di n ha una complessità dell'ordine di n log n. Cioè, se io riesco a impostare in modo ricorsivo la soluzione di un problema, garantendo che il passo di divisione e di combinazione non sia il più complesso del caso lineare, allora ottengo un algoritmo la cui complessità non supererà n log n. n log n mi piace, è minore di n quadro, appena sopra n come una complessità sintotica. Se invece fossi così bravo, se lo dai non c'è scritto di prendere d di n e di c di n uguale a z di 1, se fare la divisione delle combinazioni di del tempo costante, ci accetterrei che la costituzione nel suo complesso avrebbe una complessità semplicemente di log n, quindi sublineare, meno di lineare, meno di n. Mi accorgerei di avere la soluzione senza neanche aver dovuto guardare tutti gli elementi da uno per uno in faccia. È chiaro che se invece non sono bravo a fare questa divisione, questa combinazione, sotto posso saltare fuori qualcosa di esponenziale. Dipende dal problema e dipende da come riesco a gestire il problema. proviamo ad applicare in pratica questi concetti perché altrimenti ci perdiamo allora vediamo il primo esempio di come non si fa la ricorsione o meglio di un problema in cui non ha, non ha molto senso applicarla e vi dite voi perché poi. abbiamo preso il fattoriale qual è un'altra sequenza di numeri cara ai matematici che definisce un valore di una di un numero sulla base dei valori precedenti beh, ad esempio la sequenza di Fibonacci i numeri di Fibonacci sono definiti così l'elemento 0 della sequenza vale 0 l'elemento 1 della sequenza vale 1 e tutti gli elementi successivi della sequenza si ottengono sommando i due elementi precedenti quindi Fibonacci di 2 è uguale a Fibonacci di 1 più Fibonacci di 0 Fibonacci di 8 uguale a Fibonacci di 7 più Fibonacci di 6. Quindi, detto così, è facile non impostare un algoritmo ricorsivo, così come abbiamo fatto per il fattoriale. Basterà... Definire una funzione Fibonacci che riceve un parametro n e poi dal suo interno applicare la definizione. Non ci abbiamo neanche bisogno di tirare fuori l'interfaccia grafica per fare sta roba. facciamo la nostra classe main che abbia un metodo chiamolo long perché magari fibonacci fib che riceve in, in, come parametro il valore di n e la definizione dice che se n vale 0 vale 0 allora vale 0 se altrimenti se n è uguale 1 allora vale 1 altrimenti altrimenti mi devo fare altrimenti devo calcolare il precedente FP, Fibonacci precedente, lo chiamo così, uguale Fib di n-1 e il Fibonacci precedente precedente uguale Fib di n-2. Dopodiché il mio risultato sarà FP. Il precedente più il precedente del precedente. No? Esattamente come l'hanno visto per fattoriale, semplicemente questo è il passo di ricombinazione, complessità possibile. somma. Qui ho la ricorsione che divide in due i problemi che sono m-1 e m-2 sono un pochino più piccoli, del problema n in cui sono stato chiamato. Allora vediamo se calcola il valore giusto, quindi andiamo nel main. Vediamo me stesso e poi diciamo stampiamo ad esempio Fibonacci di 4. Sapete quanto vale? Boh. Proviamo a stamparli tutti. Vediamo un po' cosa fa. Allora, Fibonacci di 1 vale 1. Fibonacci di 2 vale 1 più 0, quindi sempre 1. Fibonacci di 3 vale 1 più 1, cioè 2. Fibonacci di 4 vale 1 più 2, cioè 3. Ok, sembra funzionare. Proviamo a fargli calcolare i numeri anche qui un, un pochino più grandi. Magari mettiamo un ciclo. For eh? long n uguale 0. N minore di... mettiamo 100. n più più system.out.format facciamo di qualcosa in modo ordinato fib di numero uguale numero a capo rn di barra n, virgola, n, virgola fib di n, main. Fib. Allora ecco lì sotto li possiamo togliere. Quindi faccio genere un numero da 0 a n e per ciascuno di questi, saprò fib di. 1 più di 2 più di 3 uguale il valore, quindi n e più di n. Semplicemente un main di prova in cui provo a chiamare il mio metodo un po' di volte per vedere se funziona. E quindi vedremo nel suo splendore... i primi numeri della sequenza di fibonacci. Cosa sta succedendo? Sempre più lento. I primi li hai stampati in un attimo, non abbiamo fatto tempo a leggerli. Questi sta faticando, sempre di più. 47 ah, ce l'abbiamo fatta. Se mettessimo due timer intorno a quel ciclo for, ci farebbe vedere che grossomodo il tempo necessario ogni volta che aumento di un il numero raddoppia. Quindi vi assicuro che il 100 non lo vediamo, perché dovrebbe, adesso ci sta mettendo forse 30 secondi o un minuto l'uno, ci manca ancora un fattore a 2 alla 50. Allora io 2, 50 alla minuti, 2, 2 alla 50 minuti, non so se li ho nella vita, ma di sicuro non li passo a rispettare questo. La 48 l'abbiamo visto nel frattempo mentre ne parlavamo male cosa è successo? cosa sta succedendo? sta succedendo che noi abbiamo correttamente applicato il metodo della ricorsione e se devo dire una cosa è che è molto chiaro questo codice, cioè una volta fatto la pace con noi stessi sul fatto che nell'implementare una funzione usiamo la funzione stessa però se ci fidiamo il codice fila, secondo la definizione. Però la, e, la complessità della divisione, del divide, è banale. Faccio n-1, faccio n-2. La complessità della ricombinazione è banale, quindi dovrei avere una complessità che non è esponenziale nel valore di n, come invece sto osservando qua sotto, ogni volta ci mette il doppio, c'è dovrebbe essere poco più che lineare. Cosa ho sbagliato? Attenzione! Ho sbagliato a dividere i problemi. Perché? Ho diviso in due problemi che sono grandi praticamente come l'originale. Se n è grande, n-1-2 sono circa uguali a n, quindi in realtà io ho preso un problema grosso n e ne ho creati due grossi praticamente uguali. Quindi nel mio a e b, È 2, ma B è praticamente 1, anzi, non è più piccolo di E allora questo fa sì che in realtà il problema aumenti anziché diminuire. Eh, aspetta, che guardo, forse ce l'ho nella slide, cosa succede? Succede così ovviamente messo il 5, non il 50. Fibonacci di 5 ha bisogno di Fibonacci di 3 e di 4. Fibonacci di 3 ha bisogno di Fibonacci di 2 e di 1. Fibonacci di 2 ha bisogno di fibonacci di 1 e di 0. Ma questi qua 1 e 0 non hanno bisogno di corsione, quindi 1, 1, 0 si fermano, sono i problemi triviali. Ma poi Fibonacci di 4 avrà bisogno di Fibonacci di 3 e di 2. Ma quello di 3 l'abbiamo appena calcolato di qui. Quindi un problema non solo l'ho diviso per conquistarlo, per... l'ho conquistato e subito dopo mi sono dimenticato che di l'ho conquistato lo riconquisto di nuovo. Quindi ad ogni passo della ricorsione faccio il doppio del lavoro che dovrei fare. Perché rifaccio un lavoro che è già stato fatto prima. È per quello che... Se vado a contare il numero di nodi di quest'albero, di questo schema della ricorsione ad albero è esponenziale nel numero N di Fibonacci. Quindi è dell'ordine di 2 alla quinta quest'albero, non è proprio 2 alla quinta perché una volta parte qua è un po' vuoto, ma l'ordine di grandezza è quello. Quindi, tanto per darci subito una lezione, un'auto bacchettata sulle dita. Non è detto, non è scritto da nessuna parte, che un algoritmo ricorsivo sia più efficiente, più veloce di uno non ricorsivo. Anzi, se usata male, la ricorsione mi può far diventare complesso un problema che in realtà è banale. Cosa ha di vantaggioso, la ricorsione ce l'ha quasi sempre, è la chiarezza. In poche righe di codice riesco a rappresentare un problema anche complesso. Ma in poche righe è espresso in modo molto naturale rispetto alla definizione. Eh, tanto per togliersi un dubbio la colpa non è di Fibonacci è proprio di come abbiamo implementato noi la funzione Se cioè, non è che i numeri di Fibonacci siano poi così tanto bastardi per cui veramente non si riesce a trovare una soluzione fatta bene e serve veramente quel tempo di calcolo perché se volete calcolarli dimenticate un attimo la ricorsione E se avete n, voi dovete sommare il primo col il secondo, il secondo col il terzo, il terzo col quarto e così via. La potete fare dentro un ciclo. No? Quindi, se n è uguale a 0 va bene. questa parte qua, la tengo uguale. Ma poi quando n... aspetta, una raffa di troppo quando n è troppo grande posso dire cominciamo a fare queste somme il primo più il secondo più il terzo più il quarto più il quinto quindi farò parto da eh, il pp che vale 0 che vale 1, che sono i primi due numeri della serie di Fibonacci, e poi avrò un ciclo che va da 2, dunque se n uguale 0 sono passati di qua, se n uguale 1 sono passati di qua, questo ciclo vale da 2 in avanti, e da M, quindi da 2 a n, quindi da lì che va da 2. A, N compreso. Qui, sto scrivendo a caso la tastiera. Cosa faccio? E calcolo il numero successivo come la somma dei due precedenti. Um, non lo chiamo Fib, lo chiamo f uguale fp più fpp. E dopo che ho calcolato il numero, dovrei, aspettate, lo definisco sopra, e questo numero è ciò che devo ritornare quando avrò finito le iterazioni. Dopodiché ogni volta che ho calcolato un numero quando vado avanti devo scalare di uno quelli precedenti, perché quello che prima era due posizioni prima lo dimentico. Quello che prima era il precedente diventa il precedente, il precedente e quello attuale diventa il precedente. Quindi dirò che fpp è uguale a fp. fp è uguale a f. Cos'è che non ti piace di questa cosa? Sì, vabbè, non, non, non importa. Allora, se non ho sbagliato qualche conteggio con indici più 1 meno 1, questa funzione calcola anche lei la serie di Fibonacci. A occhio non ci scommetterei eh, perché con questo è, è più uguale, è più incasinato da leggere, è meno chiaro se però se funziona, che complessità? Eh beh, ho tanti passaggi, ciascuno cioè di quali ha una complessità costante perché semplicemente sono se metodi delle assegnazioni, ho un ciclo solo che si ripete n volte, anzi n meno due volte quindi complessità o di n, n volte o di 1 non esponenziale ODN, lineare tranquilla. vediamo se è vero sostituiamo questo fib il nostro fib 2 e dovremo vedere scorrere i numeri fino a 100 probabilmente in un attimo non ho fatto tempo a schiacciarlo che sono arrivato al fondo altro che aspettare 2 a 50 secondi, vedete che a un certo punto, un certo punto in avanti i numeri sono un pochino impazziti vedete i numeri negativi perché abbiamo superato la capienza del long in Java e quindi eh, sono andato in overflow essenzialmente le operazioni aritmetiche ma fino al direi 90 giù di lì eravamo a posto di più bisognerebbe passare a double ma poi avere i problemi di precisione sulle unità. Sono numeri grossi. Ecco, questo è il primo caso in cui possiamo apprezzare una differenza tra un algoritmo di complessità lineare, in una frazione di secondo, abbiamo calcolato tutti e 100 rispetto a un algoritmo della complessità eh, esponenziale. Quando siamo arrivati a 50 ci siamo stufati e l'abbiamo stoppato perché ci siamo resi conto che non solo il 100 non l'avremmo mai visto nella nostra vita, ma probabilmente anche solo il 60 avremmo dovuto aspettare fino a stanotte a mezzanotte, forse se non peggio. L'esponenziale è una brutta bestia, no? se cominci a fare i conti ti rendi conto no? di quanto cresce in fretta. Sui grafici ne fai sempre solo un pezzettino, ma poi quando si traduce in tempo di attesa no? lo percepisci molto di più. Quindi, il problema del calcolo di Fibonacci si può del numero di Fibonacci si può risolvere tranquillamente in tempo lineare, ad esempio con un ciclo. In questo caso l'implementazione ricorsiva, pur essendo più chiara dal punto di vista del codice, ha meno righe. Più aderente alla definizione è del tutto inefficiente. Funziona, eh? Semplicemente non è per nulla efficiente. Adesso il problema dei numeri di Fibonacci è un problema aritmetico, non ha molta struttura interne, non abbiamo quel problema da dividere. Però è una cosa che troveremo abbastanza di frequente. La procedura ricorsiva salta fuori che è più breve e più facile da leggere. Può essere più efficiente o meno? dipende se la facciamo bene o se la facciamo male in questo caso è terribilmente meno efficiente a Fibonacci è uno dei, dei casi in cui proprio la ricorsione è da evitare a tutti i costi ecco un altro caso invece positivo positivo per la ricorsione è la cosiddetta Ricerca dicotomica, detta anche dell'elenco telefonico, detta da me. Voi non siete più abituati a cercare l'elenco telefonico, ma neanche il dizionario di carta, no? quello con mille pagine, qui devi trovare la parola giusta. Come fate a cercare una parola nel dizionario, quello di carta, eh? non quello online? apri più o meno dove pensi che sia e vedi in che pagina hai aperto. A seconda della pagina che hai aperto, può darsi che la parola che tu cercavi fosse nella pagina che hai aperto, allora vai a giocare all'otto. Oppure era prima oppure era dopo. Ma se scopri che era dopo, vuol dire che le prime 500 pagine del dizionario non hai più bisogno di guardarle. Se cioè, tu guardando una parola sola all'interno del dizionario, guardando una sola e confrontandola con quella che volevi cercare, di botto ne hai scartate metà. E quindi puoi ripetere il giochino sulla metà che resta. E quindi ti chiedi, dov'è la parola che cerco nel mezzo vocabolario che mi è rimasto, perché metà l'ho buttato via? È lo stesso problema di prima. Su un dizionario che però è solo più grosso, 500 pagine anziché mille. Anche che apro, confronto e una delle due metà la butto via. Questa è una ricerca che permette di dividere un problema in metà, diciamo, in parti uguali, diciamo due parti uguali in metà, per farla più facile, il caso più semplice, e ad ogni passo scartare una delle due. Cos'è che mi permette di farlo? Perché posso, guardando solo una parola, scartare automaticamente tutte quelle prima. Perché le parole all'interno del dizionario sono ordinate. Una ricerca dicotomica di questo genere ha senso quando l'insieme degli elementi da ricercare è un insieme ordinato. Senza chiamarlo ricerca dicotomica, quando giocavamo al gioco dell'impiccato, no, non al gioco dell'impiccato, l'altro, quello della. Se indovina il numero, già applicavamo da 0 a 100, il primo tentativo che fai qual è? Non è mai 97, no? è 50. Perché? Perché stai cercando un numero incognito all'interno di un insieme ordinato da 0 a 100. La cosa più sensata è provare a cercare nel mezzo e questo era già un primo algoritmo ricorsivo che noi stessi abbiamo applicato senza sapere ancora come si chiamasse ma effettivamente è un metodo efficace di ricerca per cui se devo verificare se un elemento è presente all'interno di un vettore una lista ordinata di elementi di n elementi il lavoro che devo fare è prendere il vettore dividere in due metà Qual è il costo di dividere un vettore in due metà? Costante, basta calcolare n mezzi. Confrontare l'elemento centrale con l'elemento che voglio cercare, di nuovo un confronto costante, il numero con quello che c'era a metà, la parola che cercavo con la parola che ho trovato aprendo il dizionario a metà. E poi ricorsivamente... Riapplico lo stesso problema a una delle due metà. Perché una volta, a, a, in funzione dell'esito del controllo, del confronto, o scarto la prima metà o scarto la seconda. Una delle due non la guardano mai. L'altra invece ci devo guardare dentro per ricorsivamente andare a dividere le metà. Allora, quanto valgono A e B in questo caso? A vale 1. Cioè, ad ogni livello di ricorsione quante ricorsioni successive faccio? Una. Entro in una delle due metà, non in tutte e due. E quante volte è più piccolo il sottoproblema? B uguale 2. In questo caso il passo di divide è particolarmente furbo per cui riesce a dividermi il problema originario in un sottoproblema di dimensioni dimezzate. Non due sottoproblemi di dimensione metà. Un sottoproblema di dimensione metà. Oh, è il contrario di quello che faceva Fibonacci, che mi faceva due sottoproblemi di dimensione uguale. E questo è un esempio. Io ho il vettore con numeri ordinati, cerco se c'è il 4. Prendo il vettore, trovo la metà. L'elemento di metà è il 6. Oh, questi sono eh, numeri interi, quindi la metà o è di qua o di là. Non può, in realtà sarebbe il, o il quarto o il quinto elemento la metà, non è il 4,5. Confronto, il passo è confronta l'elemento con ciò che trovo nella metà del vettore. E se ciò che trovo, y, in questo caso è 6, fosse maggiore dell'elemento che cerco, allora. I numeri ancora maggiori non mi servono. Quindi la parte destra da scartare. Se il numero che trovo è minore di quello che cercavo, allora i numeri ancora più minori, grammaticalmente non si dice, non mi servono. E allora mi servono solamente quelli da quell'elemento in avanti. E così via. Quindi di fatto confrontando il 4 col 6, 6 è già troppo grande, quindi quelli più grandi del 6 non mi guardo. E allora mi chiedo, per risolvere il problema cerca 4 nel vettore lì, mi riconduco a risolvere il problema, cerca 4 in questo primo mezzo vettore. E aprico lo stesso metodo, trovo il punto di mezzo e vado a vedere È un 3. Confronto il 4 col 3. Com'è il 3? È troppo piccolo? E quindi la parte di sinistra è tutta via. Ricorsivamente mi chiedo, trova il 4 in questo vettore. La ricorsione cosa fa? Taglia il vettore del 2, va a vedere l'elemento che c'era a metà. Maggiore o minore del 4 è uguale. Allora, è questo è il problema solve trivial. O oh, è lui. Quando ho un elemento solo, o è lui e quindi l'ho trovato. O non è lui e quindi non c'era. Solve trivial certo che è a tempo costante. A un elemento devo contarlo con un altro o sono uguali, sono diversi. Se sono uguali, può dire, grazie a tutta la ricorsione che c'è stata sopra che l'elemento c'è ed è quello, se sono diversi può dire con assoluta certezza che l'elemento non c'è. Non solo, non c'è lì, ma non c'è neanche in tutto il resto del vettore. Pur avendo esaminato solamente quella casella. E questo è, senza stare a implementarlo a mano, è un'implementazione possibile. in cui vedete che prendo un vettore, qui gioco un pochino con a e b come limiti sinistro e destro del vettore e x il valore da cercare. Allora, prima di tutto si chiede, il vettore è ridotto a un elemento solo, quindi non è uguale a 0, se è ridotto a un elemento solo, allora voglio a vedere se questo elemento è uguale a x. Se sì, L'ho trovato, altrimenti non l'ho trovato. Se invece non sono nel caso banale, quindi il vettore in cui devo cercare l'elemento X non è un elemento solo, cerco il punto medio del vettore. A e B sono gli indici di no, inizio e di fine della fetta del vettore che sto considerando. Eh? Inizia con 0 e n. Con A uguale a 0 e B uguale a n. poi via via taglio metà. Allora vado a cercare il punto di mezzo e controllo se il punto di mezzo del vettore è più grande di x. <ride> Abbiamo detto che se è già più grande, allora quelli ancora più grandi non mi interessano. E quindi dico cerca il numero x dentro il vettore nella parte di sinistra, quella che va dall'inizio a fino al punto medio c. Quelli dopo non mi servono, sono già più grandi. Eh, già, già c è troppo, figuriamoci di a. Altrimenti, vuol dire che v di c era minore o uguale, anzi, minore di x, allora quelli prima non mi interessano, c compreso. E quindi cerca del vettore v, il valore x è nella metà di destra, cioè dall'elemento c più 1, c non era perché se non uguale avrebbe preso di qua se fosse esattamente c, fino al fondo del vettore v. Allora, dicevamo, la fase di trivial è qua, risolvi quando il vettore è di un elemento solo. La fase di divisione sono queste due istruzioni. Trovo il punto medio e faccio un confronto. Tempo costante, due istruzioni aritmetiche. La dimensione del sottoproblema è la metà di quella di partenza. Il numero di sottoproblemi affrontati è uno solo. Perché o... Chiamo ricorsivamente me stesso sulla metà di, di sinistra o chiamo me stesso sulla metà di destra. Mai su entrambi. Questo fa sì che la complessità sia il logaritmo di n. Logaritmo di n cosa vuol dire? Vuol dire che io non ho neanche bisogno, se ho mille elementi. Non ho bisogno di guardare tutti e mille per sapere se il mio elemento c'è. Se l'elemento che sto cercando c'è. Ma in media, se ne ho mille, ne guarderò dieci. Logarismo in base 2 di mille. 1024 sono due decima. Per sapere se c'è. Lo posso fare perché ho il lusso di sapere a priori che gli elementi sono ordinati. E quindi il confronto con l'elemento di mezzo implicitamente mi dà anche il confronto per la con tutti gli elementi prima. O con tutti gli elementi dopo, a seconda di che parte sono. Quindi sì. sfrutto una proprietà del problema per semplificare e di molto l'algoritmo di soluzione. Allora, qui lavora bene la ricorsione. Dove il problema ha una sua struttura, c'è dell'informazione che io conosco nel problema e quindi la posso sfruttare per dividere in modo furbo il problema sotto problemi. Se lo divido in modo scemo, so già che ho visto che mi faccio del male. Se lo divido in modo furbo, posso avere risultati ancora migliori. Per esempio, nel caso delle collection, le collection più semplici che usiamo sempre, l'array list e la linked list, questa cosa qua non la sanno fare. Perché essendo delle liste, l'ordine degli elementi non è crescente secondo qualche criterio, ma è semplicemente l'ordine degli elementi. Quindi, in fase di ricerca, sono obbligati ad avere una ricerca di complessità lineare. L'unico caso in cui potrei, e in effetti è, implementare algoritmi di ricerca di complessità log di n logaritmica, quindi sublineare, meno di lineare, e di strutture dati che all'interno siano ordinate. Noi non l'abbiamo ancora visto, ma ce n'è una struttura dati di questo genere che si chiama triset, che fa parte di set, e fa parte di sorted set che è un'altra sottoclasse degli, degli, degli insiemi, non l'abbiamo ancora visto perché è implementato usando un albero, noi negli alberi non l'abbiamo ancora studiato, dove l'ordine degli elementi è sulla base di una, um, di una relazione d'ordine, appunto, e non del, del, del, dell'istante di inserimento. Allora, in una ricerca di un elemento all'interno di un triset ha complessità log di n. All'interno di un hash set, che sono i set che abbiamo usato fino ad adesso, a complessità lineare, perché l'hash lo devo guardare tutto se ci sto cercando un elemento. In realtà la funzione di hash è ancora, se vogliamo, più furba, perché se non ho collisioni, mi dà la risposta in tempo costante. Tanto per fare dei confronti, quindi questo è un modo semplice di darmi una ricerca in tempo. Eh, minore logaritmico quindi minore un tempo lineare usando la ricorsione allora, questa è la, la figura tratta da un libro che spiega stessa, lo stesso tipo di algoritmo ok um, io per il momento mi fermerei qua nel senso che facciamo un po' di intervallo un in mezzo no? giusto sì. e poi riprendiamo dopo con un, un esercizio quindi facciamo un quarto d'ora di intervallo